Passa su Felipe, Dzeko steso, calcio di punizione, cartellino giallo. Va a vedere quello che è successo perché potrebbe tornare sui suoi passi. Torna in campo. E cambia la decisione, è rosso.